e ringrazio appunto i professori che ci sono oggi e um, dico dovrebbe al volo eh, sull'appunto perché abbiamo scelto di fare questa iniziativa ehm, a partire dal decreto anti-AID e appunto un po' un'analisi diciamo, delle forme di repressione che, che stanno nascendo in questo periodo ehm, e che appunto in parte c'erano già, già. E, um, appunto <ride> pensiamo che il decreto anti rave um, che appunto è stato presentato dal, dal governo che si è appena insediato sembra un, um, un po' una volontà di punire e disciplinare una popolazione sconosciuta quella dei giovani che appunto durante la pandemia sono stati imposati come caprespiratorio, quelli che portavano il virus in giro in barba alle regole e appunto in realtà vediamo come i giovani uh, vivono alti rischi di povertà, uh, subiscono gli effetti della frammentazione nel mondo del lavoro e non sono più da tempo già attori politiche sociali. Uh, Pensiamo infatti che queste norme siano volte a distogliere l'attenzione dai problemi reali quelli legati al vita, agli effetti della crisi climatica e appunto come questi provvedimenti si muovono all'interno di una logica emergenziale volta a, a fomentare la paura del diverso e di tutto ciò che non si riesce a comprendere eh, con la volontà di etichettarlo. Eh, rubare un paio di cuffiette, occupare una casa popolare, eh, fare appunto delle feste eh, in spazi non convenzionali viene un po' narrato come il problema principale, quello su cui bisogna disciplinare. Ehm, noi in questo vediamo appunto il tentativo di eh, controllare ogni forma di dissenso, giovanile e non, ehm, a partire appunto dal disciplinamento dello spazio fisico, vede appunto i termini usati, cioè quello del raduno e dell'invasione, ehm, e che vede appunto le persone come meri consumatrici e consumatori che possono attraversare gli spazi e luoghi solo all'interno di una logica del profitto. Eh, centrale, appunto, secondo noi, nel decreto antieri è il tema dell'aumento delle pene che appunto rappresenta un segnale di reprimere eh, e spaventare ogni forma di distancio. Quindi, però, come studenti e studentesse, pensiamo che tanto importante risignificare gli spazi che attraversiamo <coughs> e, attraverso un uso politico di questi ordinando le logiche di consumo che vogliono provinarci e, um, appunto è importante l'aggiore gli interventi legislativi come in parte il tentativo forse di costruire un diritto penale di classe che vuole colpire chi ha i margini e tutte quelle forme di vita e stili di vita alternativi Pensiamo appunto, poi ne parleremo meglio agli attacchi a Milano, al diritto al capitale, a Piacenza, alla libertà dei lavoratori di manifestare e superare. <ride> e pensiamo sia fondamentale eh, appunto creare reti e forme di risposta che ci permettano di non restare isolati, isolati, dotandoci di pratiche di lotta. Adesso, lascio la parola appunto all'associazione Resistere che ci racconta un po' le speranze di Torino. E